Ciao, sono Fabio, 24 anni, mi sono trasferito a Londra a ottobre del 2015. Precedentemente mi sono trasferito a Londra nel 2012 uh, tramite Living London Way con uh, cui mi sono trovato veramente bene perché questi ragazzi, uh, te Antonio, Uh, in particolare sono fantastici, sono veramente l'esempio di come le aziende che fanno questo tipo di servizio, che offrono questo tipo di servizio dovrebbero essere uh, sempre, cosa che purtroppo uh, la maggior parte delle volte non avviene. Quindi uh, un plauso a questi ragazzi che vi seguono dal punto A al punto Z, veramente siete uh, un'agenzia un veramente uh, responsabile, fidata e um, che, che ha dei solidi, solidi principi e vi fa raggiungere i vostri obiettivi senza, uh, with no bullshit, senza cazzate nel, nel processo. Nel 2012 non mi andò molto bene per il semplice fatto che eh, non ero pronto per Londra. Eh, pensavo di esserlo, sono venuto che avevo 20 anni e non eh, avevo la maturità necessaria. Eh, ero una di quelle persone contro cui combatto, sono stato una di quelle persone contro cui combatto adesso, che diceva che londra non è il paese dei balocchi londra è cambiata non c'è lavoro come dicono eccetera eccetera uh, no more bullshit basta con le cazzate uh, londra il lavoro c'è uh, c'è per tutti uh, chiaramente dipende da qual è la vostra specializzazione in che cosa state cercando in quale campo state cercando lavoro non uh, non è vero che a londra il lavoro non c'è c'è un ambiente molto competitivo questo è vero e dovete prepararvi a battervi a ferro e fuoco con eh, i vostri competitors, ovvero contro chi eh, cerca di soffiarvi il lavoro, di soffiarvi una promozione eh, a Londra gli amici si contano veramente sulle dita di una mano. Fate le vostre considerazioni prima di scegliervi un amico perché spesso sono persone, spesso sono persone che vogliono semplicemente eh, arrivare ad un determinato punto prima di voi e vi sfruttano. Quando sono, quando sono arrivato qui eh, mi sono affidato a Airbnb per eh, la prima decina di giorni circa e poi abbiamo cominciato da subito a... A cercare di fare delle viewing quindi di andare a vedere delle case eh, per, per cercare dico abbiamo perché sono venuto qua eh, all'epoca eh, con, eh, con un'altra persona eh, e quindi ci siamo cercati un attimino di smazzare il lavoro in due eh, abbiamo cercato subito lavoro oltre alla casa questo è molto importante noi siamo arrivati già con i curricula, con i curricula tradotti Uh, il mio amico è riuscito a fare comunque una revisione per un inglese uh, decente, perché l'inglese che ci insegnano a scuola purtroppo non sempre è quello, poi quello che corrisponde uh, all'inglese attuale, usato no, tutti i giorni. Quindi vi consiglio, visto che Living Land Way offre un ottimo servizio di traduzione per i curricula, non sottovalutate questa, questo aspetto perché è molto importante. Se non avete un numero inglese aspettate a chiaramente stampare i curricula dall'Italia perché... Uh, chiaramente serve un numero inglese quindi la prima cosa che dovreste fare secondo me quando arrivate qui in, in Inghilterra è quella di fare la Oyster Card per Londra cioè la, la carta dell'abbonamento per i mezzi da zona 1 a zona X dove X corrisponde a dove state vivendo comunque dove pianificate di trovare lavoro e cosa più importante è la sim inglese ora io personalmente ho tre perché secondo me ha dei piani molto vantaggiosi per noi per quanto riguarda il, il 4G quindi la, la, la connessione mobile perché è quella che vi tiene attaccate all'Italia sì è vero ci sono molti wifi sia sì, è vero probabilmente dove sarete a casa avrete il wifi, ma anche quando siete in giro per trovare i posti, per andare alle, alle interview di lavoro, eh, è sempre bene avere una connessione eh, funzionante per, per raggiungere, per muovervi attraverso Londra. Per quanto riguarda il lavoro, io, in due eh, giorni, ho lasciato parecchi CV, eh, al terzo giorno, avevo il lavoro quindi non ho cercato io sono un, un videomaker un videographer come potete notare da un pochino di attrezzatura qua e quello con cui sto girando e, e quindi non ho cercato subito nel mio campo perché il punto è ottimizzare i soldi a disposizione e garantirvi la permanenza qua per tutto il resto c'è tempo Uh, per quanto riguarda il mio lavoro, uh, ho lavorato da Slug and Lettus a Clapham Junction, quindi è in sostanza un pub tavola calda uh, di, un, di una catena che si chiama uh, Stonegate, che è una delle più grosse qui in Inghilterra. Uh, la paga era il National uh, Minimum Wage, quindi il minimo sindacale che si attestava ai 6 sterline 70. Uh, all'ora, comunque troverete dei posti che pagano il National Living Wage che sarebbe un pochino più alto, penso che sia intorno ai 7.25 l'ora. Lì ci sono stato un po' di tempo, giusto, giusto il tempo che mi serviva, che ci serviva per stabilizzarci, uh, dopodiché uh, con quest'altra persona ho fatto un ragionamento e ho detto bene, adesso posso permettermi di stare a casa un mese e cercare assolutamente lavoro nel mio campo perché questo lavoro mi sta uccidendo dentro, eh, sono stato un po' viziatello sotto un certo punto di vista e eh, ho rischiato, ho rischiato e io non sono l'esempio da seguire assolutamente perché avrei dovuto aspettare di più, prendere più soldi eh, e metterne, metterne via di più per essere sicuro di potermi permettere tempo a casa però ho voluto provare ho voluto provare e ho trovato un lavoro come eh, video editor eh, quindi montaggio in sostanza eh, per una compagnia in, in centro Londra che aveva, eh, aveva lo studio a Woodgreen quindi molto distante da casa mia perché io abitavo nella zona di Wandsworth quindi eh, SV18 Uh, che è il, il codice postale di Wandsworth N22, quindi dall'altra parte di Londra. Uh, per quanto riguarda il mio, il mio lavoro, lavoravamo spesso, tuttavia, in centro Londra a un, in un hotel uh, a South Bank, quindi quando ero lì uh, per fare editing mi andava bene quando dovevo andare in studio era una bella mazzata perché era circa un'ora e venti di mezzi e a volte capitava che c'erano delle consegne e quindi dovevo stare in, magari in ufficio fino alle 10 arrivavo a casa alle undici e mezza ero stanchissimo mangiavo qualcosa al volo a letto perché il giorno dopo dovevo svegliarmi alle 5 e 6 Uh, fare la doccia e tutto quanto per poi arrivare a lavoro alle 8 quindi è stata dura, ho stretto i denti il mio capo uh, non voglio sbilanciarmi troppo per motivi che immaginerete però diciamo che non era la situazione lavorativa ideale uh, ho resistito fino a uh, maggio nel frattempo uh, anche se avevo un lavoro ho continuato a fare application online tramite siti come film e TV Pro, ho avuto un interview a gennaio mentre lavoravo ancora o a febbraio mentre lavoravo ancora per questa compagnia e in pratica sono arrivato all'ultima selezione, però purtroppo non mi hanno preso. Cercate di non abbattervi, perché, per esempio, per me il fatto di non avermi preso è stata una benedizione. Perché ho continuato a lavorare lì, ho messo da parte soldi, non uscivo praticamente mai, non prendevo a mangiare takeaway guardavo i prezzi delle cose eh, quando facevo la spesa, quindi cercavo di prendere sempre le cose meno costose e ha pagato alla fine, ha pagato perché quando questa, questa compagnia mi ha richiamato a maggio, mi ha chiesto guarda vuoi fare, questo, eh, vuoi fare questo lavoro come freelancer, paghiamo X, io ho detto questo, l'ho riferito al mio capo, gli ho detto che avevo bisogno di questi soldi extra, anche perché io... Uh, su carta ero uh, lì come freelancer quindi non ero non avevo un contratto uh, come uh, diciamo impiegato quindi glielo ho detto al mio capo però il mio capo ha reagito molto male e mi ha detto benissimo se tu vuoi fare questo lavoro non tornare non disturbarti a di tornare indietro uh, in quella settimana io dovevo andare a, a, in italia eh, sono andato in italia ho parlato con i miei genitori mi hanno dato un consiglio e ho detto vabbè sai cosa c'è alla fine come video editor sto prendendo leggermente più di quanto, di quanto prende un cameriere con le tip. Quindi ho detto, vabbè, proviamo a vedere come va, magari, magari mi va bene. Eh, e un'altra volta ho rischiato, eh, non sono l'esempio da seguire, Uh, normalmente a Londra non va così bene. Ho provato e sono, sono andato a fare questo lavoro, gli sono piaciuto molto, uh, gli è piaciuto il risultato del lavoro, gli è piaciuto il workflow lavorativo con me, la giornata lavorativa con me e mi hanno detto guarda abbiamo questo progetto qui per il civil service che sta facendo questo progetto di learning, qui ci sono un sacco di interviste da fare eccetera eccetera, se vuoi stare con noi noi siamo, siamo molto felici quindi sempre su base eh, freelance ho cominciato a lavorare con loro e sono freelance con loro da eh, da maggio ora quando sto registrando il video è il 3 ottobre eh, e vi dico eh, ci sono stati periodi magari una settimana dove ho lavorato un po' meno ci sono stati mesi dove ho lavorato un po' meno però eh, sto lavorando eh, parecchio con progetti molto interessanti, fra l'altro con, con, con il civil service per quanto riguarda le persone disabili o, o altri programmi di learning per il civil service, quindi a me è andata sostanzialmente bene. Quello che però vi voglio consigliare è pianificate tutto, eh, specialmente se non avete un lavoro eh, in tasca, eh, non fate quello che ho fatto io per il semplice fatto che non è detto che vi vada, che vi vada bene. Comunque a Londra c'è un sistema di crescita eh, molto implementato, quindi se voi arrivate a fare il lavapiatti, un domani potreste fare lo chef, piuttosto che il cameriere, piuttosto che un domani diventare manager. Queste non sono eh, storie lontane di persone che non incontrerete mai della serie. Io ho il cugino che una volta... No. Ve lo sto dicendo in, in maniera molto, molto sincera, eh, questa cosa è eh, nella cultura inglese, cioè è difficile che tu entri come cameriere dopo un anno sei lì come cameriere. Se questo accade vuol dire che sei veramente una persona che dorme <ride> nella sua vita proprio e ha dei, ha dei problemi di fondo, eh, però in generale c'è un, un percorso di, di crescita abbastanza delineato. Poi anche come crescita personale voglio dire imparate un'altra lingua, cercate solo più che altro di non farvi sfruttare perché eh, essendo, essendo una, un, un ambiente molto competitivo troverete sempre persone eh, al di sopra di voi, dal manager a quello che sta tanto così sopra di voi che cercheranno un attimino di take advantage of you, cioè di sfruttarvi in un modo che eh, vada a loro vantaggio. Quindi sì, questa è la mia esperienza a Londra, per il momento, eh, incrociamo le dita, eh, incrociate anche voi per me, per il momento è stato più che un successo, perché se penso alla vita che avevo in Italia, eh, a rincorrere i clienti, Uh, dover sempre fare il prezzo più basso di qualcuno poi bisogna vedere se ti pagano tutte queste cose uh, purtroppo, purtroppo a me perlomeno non è andata, non è andata molto bene qui uh, ho avuto un cambiamento di vita di un miglioramento netto ho comprato, ho iniziato, mi ricordo quando ho iniziato a lavorare con questa azienda io mi facevo uh, tutti, tutte le volte che c'erano delle riprese io dovevo andare fino a Brighton a prendere la loro attrezza da Brighton tornare indietro a Londra, fare lo shooting e poi la sera riportare l'attrezzatura da loro. Eh, vi parlo di borsoni, quattro borsoni di queste dimensioni piene di roba, eh, tanto che anche anche mio amico che è uno di quelli che irriducibili del continua, continua, continua, lavora duro, lavora duro, lavora duro, a un certo punto mi fa Fabio non puoi andare avanti così, eppure l'ho fatto, ho fatto così un mese, ho fatto così due mesi e poi ho messo via i soldi, non uscivo mai ancora, di nuovo lo, lo voglio ripetere, risparmiavo, eh, ho messo via dei soldi, e sono riuscito a comprarmi la mia attrezzatura adesso posso eh, il mio daily rate cioè il mio prezzo giornaliero è chiaramente salito perché uso la mia attrezzatura e mi, sono, mi sono comprato un macbook mi sono comprato un microfono ho insonorizzato la mia stanza ho comprato l'attrezzatura che, che, che vedete con cui sto girando e piano piano continuo a crescere eh, io per fare le stesse cose in italia <ride> Non so, non so neanche se sarei riuscito in qualche modo a farle um... Ma comunque sicuramente non con queste, con queste tempistiche. Un saluto ai ragazzi di Living London Way che stanno facendo un lavoro veramente fantastico, ragazzi. Cioè, non, eh, tu specialmente Antonio che hai avuto l'idea assieme al tuo partner. Cioè, stanno facendo un servizio che è veramente qualcosa di eh, fenomenale, pregevole. Sono dei ragazzi giovani, sono onesti. Noi siamo molto spesso spaventati dall'onestà perché pensiamo che ci sia sempre qualcosa dietro, mm, ma vi assicuro che è un'agenzia seria, eh, stanno molto, gli sta molto a cuore il, il vostro risultato perché per loro avere un feedback positivo eh, dimostra, eh, dimostra quanto l'azienda riesce a fare quello che fa, e vi assicuro che dal trovarvi casa, al tradurvi eh, le cose, al darvi una mano anche a livello personale, una consulenza sul che cosa devo fare una volta arrivato a Londra, tutte queste cose eh, sono cose oh, d'oro, d'oro che eh, tante persone prima di me per esempio non hanno avuto perché non c'erano servizi di questo tipo eh, vi assicuro che sono persone oneste, vi assicuro che uh, io mi sono trovato bene e niente, un saluto a tutti e ci vediamo magari alla prossima, magari farò un'altra intervista dove parlerò tantissimo e vi dirò che sono diventato milionario, speriamo, e invece no, mai, successe mai nella vita. Ciao ragazzi, ciao.